Sono Candide e benvenuti anche oggi sul mio canale. Eh, oggi voglio realizzare insieme a voi una card portafoto, eh, card che eh, potrete utilizzare. Eh, eh, così come la faremo oggi ma che io sto realizzando con l'idea di riuscire ad inserirla in qualche modo eh, all'interno poi dell'album Flowers quindi diciamo che è comunque un lavoretto a sé ma molto probabilmente la vedrete poi anche inserita nell'album, non so ancora come perché lo anche l'album lo sto realizzando insieme a voi ma è una cosa che mi sembra carina e in qualche modo cercherò di inserirla e dunque, come dicevo, un lavoretto molto semplice, io sto utilizzando il mio kit lavanda perché è il kit che utilizzerò per fare la la prossima pagina dell'album che spero di riuscire a fare eh, per giovedì prossimo l'ultima pagina direi dell'album volevo già farla di questa settimana ma proprio non ce l'ho fatta perché ho avuto impegni di lavoro con la casa e vabbè, eh, mi capite, è inutile che vi sto a raccontare non ho avuto il tempo appunto di pensare studiare come fare, fare il video tutto quanto ma conto, eh, spero di riuscire per eh, la prossima settimana allora, per realizzare questa carta abbiamo bisogno di tre fogli io ho utilizzato tre fogli stampati di cartoncino da 200 grammi ho utilizzato della carta da 200 grammi per stampare il mio kit e abbiamo bisogno di tre pezzi quadrati, quadrati le, delle dimensioni di 20x20 quindi sono tre quadrati tutti uguali ora li, andiamo, li andremo a piegare tutti e tre nello stesso modo vi faccio vedere come allora prendiamo okay, questo per fare i pieghi precisi Andiamo, per ogni foglio a fare questi pieghi. Quindi, pieghiamo prima a metà, mi raccomando, precisi nel fare questa operazione e mi raccomando, schiacciamo bene le pieghe. In realtà facciamo così, lo faccio chiudo nella parte interna il mio disegno. Quindi poi questo è relativo nel senso che poi quando andremo a piegare vedremo quello che serve ma non ma non io adesso lo piego con la parte interna con il disegno dalla parte interna quindi vedete che ho fatto i primi pieghi così a metà ora andiamo anche a piegare così a ventaglio da ambo le parti schiacciando sempre bene bene tutti i lati così Ok, in questo modo ci troviamo in questa situazione, vedete? Dove abbiamo 1, 2, 3 e 4 pieghi. Vado a fare la stessa cosa su tutti e quattro i fogli. Abbiamo fatto i pieghi su tutti e tre i quadrati nello stesso modo. Adesso cosa andiamo a fare? Allora, io ho deciso di mettere, così, per mia scelta, ho utilizzato due fogli, diciamo, neutri e un foglio un pochino più decorato. Metterò il foglio un pochino più decorato al centro. Andiamo ad incollare solo una parte del, del, nostro, del nostro quadrato, un quarto così del nostro quadrato. Quindi cominciamo, vedete, li ho messi a spigolo. Quindi cominciamo con l'andare ad incollare questa parte qui. Quindi mettiamo la colla solo su un quadrato e andiamo ad incollare il primo. Mi raccomando incolliamo ma preoccupandoci di fare in modo che i pieghi continuano vedete che siano liberi perché altrimenti poi abbiamo dei problemi quindi incolliamo il primo così ed incolliamo il secondo quindi andiamo a mettere la colla su questo quadrato in questo modo e andiamo ad incollare l'altro Quadrato. così, assicurandoci sempre appunto, aspettate che ho sbagliato, assicuriamoci sempre di avere i pieghi liberi, in questo modo, ok? quindi i nostri tre quadrati da 20 centimetri sono incollati. Ora voglio inserire nel posto dove, ehm, dove andremo a mettere le foto del cartoncino, utilizzerò quello che ho usato per fare l'album, e andrò a tagliare i quattro quadrati sulla quale poi si potranno inserire le foto quindi prendo il mio centimetro e chiaramente dovrò andare a tagliare i miei quadrati abbiamo un quadrato che è 10x10 lo facciamo qualche millimetro più piccolo per parte in modo che mi permetta di fare i pieghi che rientri diciamo un po all'interno di questo quadrato quindi prepariamo 1 2 3 e 4 quadrati diciamo 9,7 9, per 9,7 sui quattro angoli vado con la mia fustella a fare i tagli per l'inserimento delle foto in questo modo, questa è la fustella la trovate nel link dei miei prodotti nella descrizione del video la volete vedere nello specifico mi piace molto questa fustella perché così vi permette se volete di non, di non andare a incollare le foto che non è male perché se uno poi le vuole cambiare fa in frettissimo. ok quindi fustellati tutti gli angoli non mi resta nient'altro da fare che andare ad incollarla prima però passerei il mio solito distress. perché lo sapete che io preferisco sempre passarlo mi piace di più perché mette più in evidenza rende tutto un pochino più tridimensionale e a me piace un sacco quindi lo faccio molto velocemente frattempo vi ricordo che se volete abbonarvi al mio canale potete farlo e avrete dei video in esclusiva che sto facendo per gli abbonati al mio canale in cui faccio delle cosine veloci, eh, semplici, ma che servono per abbellire un pochino gli album, i junk, sono delle idee un po' così, no, per crearsi del materiale insomma delle cosine, delle cosine che ritengo essere interessanti. Allora, a questo punto andiamo ad attaccare nei quattro punti dove dobbiamo inserire le foto il nostro cartoncino. Adesso che abbiamo inserito il posto per le nostre foto vi faccio vedere come chiudiamo il nostro album, la nostra card diciamo. Allora, sui lati esterni guardate un po' bene, praticamente i pieghi che abbiamo fatto ci permettono di, guardate, piegare all'interno il nostro cartoncino e arrivare in questa situazione qui idem dall'altro lato quindi pieghiamo all'interno le due alette e chiudiamo in questo modo mentre i due che sono rimasti andiamo a chiuderli così nell'interno e abbiamo ridotto il tutto ad un piccolo quadratino, piccolo quadratino che ci permetterà di chiudere il nostro album e di fare la nostra card e di fare una chiusura. Quindi andiamo a tagliare ancora due pezzettini delle dimensioni sempre di 10x10 in questo caso perché o leggermente meno lo farò anche 9,8 9,9 in modo da non rischiare di oltrepassare il, il mio bordino e, va, e andiamo a fare la chiusura vado ad attaccare due, i due quadratini che ho già passato con il distress quindi mettiamo la colla e andiamo ad attaccare. Sia sul fronte che sul retro. ora andiamo a fare la chiusura allora la card ve la faccio già vedere praticamente si apre in questo modo vedete e si chiude così quindi io adesso vado a chiuderla con del pizzo quindi vediamo un po' e... no questo è troppo spesso va bene questo qui sì. che è un po' una via di mezzo come spessore fa parte degli otto rotolini che ormai conoscete quindi vado praticamente a tagliarne due pezzi uguali che mi permetteranno di fare un fiocchetto quindi tagliamo due pezzi così uguali sì non è uno non hai una cosa da fare al millimetro, ok? E adesso per andare ad incollare sul, sul mio fronte, per esempio, allora comincio con il attaccare il pizzo in questo modo qui sul centro. Più o meno lo faccio d'occhio, eh. Non è il caso di Ok? E adesso utilizzo dei particolari che ho ritagliato del kit allora sul frontale voglio mettere i, i telai da ricamo che mi piacciono un sacco, quindi ne mettiamo, ne mettiamo così. Uno. Ne mettiamo in questo modo. Ok. E mettiamo anche l'ultimo. Così. e idem andiamo nella parte posteriore ad incollare il nostro pizzo alla stessa chiaramente altezza dell'altro quindi mettiamo la nostra colla qui ok così e per decorare il posteriore voglio utilizzare i miei cuori chiaramente giriamolo dalla parte giusta per evitare di incollare il cuore al contrario così mettiamo sia il cuore grande che mi fa da blocco anche per il mio pizzo che il cuore piccolino così, lo sovrappongo in questo modo qui ok Fatto ciò praticamente vedete che io chiudo col mio, col mio pizzo, l'idea è questa, in questo modo qui e ho la mia card finita Ora, un'altra cosa che voglio fare prima di concludere il tutto, quindi la riapro un attimino la riapriamo in questo modo Così. guardate che bella quindi immaginate qua ci saranno le foto e qua voglio ancora in queste parti chiaramente potete decorarla io non ho, non ho pensato al discorso foto perché sono delle parti molto piccole invece qua perlomeno abbiamo una foto quadrata però nulla vieta di decorare anche la parte interna con magari Adesso utilizzo le etichettine che ho fatto i francobolli che ho fatto e che trovate il tutorial sul mio canale se volete vedere come li ho realizzati, però ne voglio giusto mettere qualcuno così poi spazio alla fantasia chiaramente per decorare la parte interna. Io adesso farò una cosa molto semplice e solo per farvi capire. Che potete decorare l'interno come preferite questi forse sono troppo grandi sì perché perché l'importante ricordatevi è di fare una decorazione che non vada ad intaccare la parte del piego vado ancora ad incollare degli ultimi particolari anche un po' queste lavandine qua, questi mazzetti di lavanda mettiamo uno qui e un altro lo mettiamo lì ok direi che io mi fermo qui con le decorazioni chiaramente si può inserire di tutto l'unica cosa ricordatevi di non creare troppo spessore perché nel momento in cui chiudete se mettete delle cose spesse non, non va più bene quindi a questo punto possiamo di nuovo richiudere il tutto così E la nostra card portafoto è finita. Direi che è un'idea semplice e carina che in qualche modo andrà anche questa ad abbellire il nostro album Flowers. Anche il video di oggi è terminato. Se avete dubbi o domande, scrivetemi. Cercherò di rispondervi più in fretta possibile e come dico sempre se non siete ancora iscritti al mio canale e avete voglia di farlo iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Un bacione e un abbraccio e buona giornata. Ciao ciao!